Jason Momoa, prima Khal Drogo, poi Aquaman, 5 curiosità su di lui. Khal Drogo rimane uno dei personaggi più amati del Trono di Spade, interpretato da un super affascinante e muscoloso Jason Momoa. Di lui sappiamo molto, per esempio che sarà Aquaman nell'omonimo film del 2018. Qualcosa ci sfugge?. Ecco 5 curiosità sull'attore. Jason Momoa, 5 curiosità da scoprire. Di sicuro sono più di 5 i dettagli curiosi su James Momoa, ma cominciamo con il dire che forse non tutti conoscono i suoi legami di parentela con Lenny Kravitz. Proprio così. L'attore havaiano ha sposato l'ex moglie del noto cantante americano, Lisa Bonet, ed è diventato patrigno di Zoe Kravitz. Non sapevate che Jason fosse un papà? Aggiungiamo una seconda curiosità, allora, visto che l'affascinante Cal Drogo, in realtà, è padre di altri due bimbi, avuti in seguito con la Bonet. I nomi?. Sono davvero particolari e, per quanto riguarda il maschietto, davvero lunghi. Li riportiamo per dovere di cronaca, la bimba nata nel 2007 si chiama Lola Yolani Momoa, mentre il bimbo avuto subito dopo, nel 2008, si chiama Nakoa Vofmanakawapo Namakaea Momoa. Visto che ormai ha 9 anni. Pensiamo che abbia imparato sia a pronunciare che a scrivere il suo nome come si deve, ma del resto ha avuto un insegnante perfetto. L'attesissima quaman di Justice League, nell'omonimo film della Warner Bros. che uscirà il 21 dicembre del 2018, in effetti, ha un nome sconfinato e originalissimo, Joseph Jason Namakaea Momoa. Vi è piaciuta la terza curiosità? Passiamo, ora alla quarta, che abbiamo carpito dal suo frizzante profilo di Instagram. Stando agli scatti pubblicati dall'attore avaiano, pare proprio che Jason vada matto per la birra e, nella fattispecie, per la Guinness. In uno degli ultimi post, ne sta sorbendo proprio un bel bicchierone. Con quel tipico colore scuro e la schiuma corposa che solo una buona irlandese può avere. A proposito, non la conteggiamo nelle 5 curiosità su Momoa, ma sappiate che buon sangue non mente, la madre dell'attore, infatti, vanta origini irlandesi. E tedesche. E native americane. Insomma un ottimo connubio visto che il padre, poi, è americano ma di origini, appunto, a Ma torniamo ai dettagli curiosi sull'attore che dà vita al primo amore di Daenerys Targaryen, sapete qual è uno dei suoi sport preferiti?. Jason Momo adora allenarsi così. E arriviamo alla curiosità numero 5 su Jason Momoa, sapete qual è la sua disciplina sportiva preferita? Forse non la conoscerete, ma l'havaiano si diletta moltissimo nel lancio delle asce. A quanto pare, questo sport molto particolare è piuttosto praticato in alcune zone del Canada, dove la presenza di grandi foreste e, quindi, di muscolosi boscaioli, deve aver ispirato i canadesi affinché sviluppassero modi piuttosto creativi per passare il loro tempo. In un video pubblicato su Instagram, Momoa fa centro, proprio come se avesse scoccato una freccia verso il bersaglio. Peccato che, qui, si tratti appunto di scuri. Che si stia allenando a maneggiare il suo tridente in Aquaman? Può darsi, ma anche in questo caso abbiamo trovato conferma di una delle cinque curiosità già riportate, Caldrogo Drogo forse non la beveva, ma Jason Momoa, certamente, adora la birra fresca. Poco prima di lanciare, ecco la sua ricarica speciale a base di luppolo. Il risultato? centro perfetto